Just about, more bring this down. Come le persone che già mi conoscono sanno Non sono un grande amante del calcio Anzi non me ne fotte veramente un calcio <ride> Però insomma si sa che gli europei Essendo l'Italia Si ha quella specie di trasporto emotivo A guardare la propria nazionale giocare Solo che mi risulta davvero difficile Guardare una partita di 90 minuti Quindi mi soffermo come al solito A guardare dei particolari Oggi stavo guardando Italia-Scozia E ho notato una cosa Durante le partite di calcio si sentono benissimo tutti quanti i colpi dati dai giocatori al pallone. Come cazzo è possibile? Facendo qualche ricerca, ho trovato una forte correlazione tra quello che si deve fare per creare un concerto e quello che invece serve per fare una partita di calcio. Indagando un pochettino Ho capito che Il suono All'interno di una partita di calcio È molto molto importante Gioca un ruolo davvero fondamentale Vi siete mai domandati Cosa sono quei pirulozzi Che si vedono in giro per il campo? Beh quelli là sono microfoni Direzionali Che riescono a registrare Così in maniera precisa I colpi dati dai giocatori Ci sono quattro motivi Molto importanti Il primo è quello di creare engagement quindi avvicinare lo spettatore All'azione Per ricreare un pochettino Quella sensazione che si ha Giocando a FIFA Cosa che io non ho Il secondo motivo è quello di fornire informazioni che potrebbero non essere visibili tramite immagine, per esempio un tocco oppure il fatto che il palo della porta venga colpito o altre cose di questo tipo la terza cosa è quella di supportare l'immagine per mantenere una congruenza tra l'immagine e il suono che viene visto e per questo il quarto e ultimo punto è quello di drammatizzare l'evento in modo da creare quasi un aspetto cinematico quindi insomma per concludere sappiamo benissimo che il calcio è uno spettacolo e quindi servono dei mezzi mezzi adatti per renderlo tale. Keep me on board!